Ciao amore, oggi si parte, stiamo per prendere l'aereo per andare a Palermo, andiamo a svegliare... Guardate che, sono. che ore sono? Sono le 9.51. Sono le 9.51, alle 11 abbiamo appuntamento con la zia Claudia e i nonni e andiamo a Malpensa. No! Aspetta, è anche con l'altra zia, la zia Patrizia. No, la zia Patrizia è già lì, la zia Patrizia è la mamma dello sposo, è già lì amore. No. Credo sia già lì, la zia Franca, ma la zia Franca probabilmente sta già volando perché sapevo che lei sarebbe andata in aeroporto stamattina molto presto. Ma che noi ci incontriamo con la zia Patrizia lì? Eh sì, anche con la zia Franca appena arriviamo. E... No, con la zia Patrizia in aeroporto. No, ci viene a prendere una navetta che ci porta in, ah. in hotel. Tu ti sei fatta la doccia, hai appena finito e sei super profumata. Mi fai vedere come ti sei vestita per la partenza? Ah. Sei bellissima, sei bellissima e sei profumatissima. Adesso vado a svegliare Anastasia, mi vesto anch'io e svegliamo anche papà e andiamo, ok? Abbiamo già preparato tutto ieri, le valigie, dobbiamo solo metterle in macchina, d'accordo? Ani, amore, amore mio, dobbiamo partire amore, buongiorno, dove sei? ciao Domolino, buongiorno, dobbiamo andare in aeroporto, ciao amore, andiamo, eh? ci vestiamo, ci laviamo il faccino, Vanessa si è già lavata, ha già fatto la doccia ed è già vestita, buongiornissimo, ciao amore. Cosa? C Vabbè. cucciole stiamo partendo siamo in macchina adesso arrivano la nonna il nonno e la zia Claudia e andiamo verso l'aeroporto ok? contente? sei contenta Vane? Mm? siamo arrivati in aeroporto non c'è nessuno scherzo sono dall'altra parte Dov'è è sua sorella? è andata con la zia a fare il check in eh? Tra poco ci sediamo e mangiamo qualcosina. Va bene? Hai fame? No, eh? Un succo di frutta, magari. Bimbe, finalmente, davanti al nostro gate di partenza, quello giusto. Tra un'oretta saliamo, eh? Ani? hai passato il mal di pancia? Sì? Siamo salite sull'aereo. Questo aereo è praticamente vuoto e si sta da Dio. Vero, amore? Sì. Eh? sei contenta? tra pochi giorni vedrai una città bellissima come abbiamo già detto prima che tu non ricordi ma che hai già vissuto perché ci siamo già stati in viaggio di nozze e tu eri molto piccola buon viaggio mi riprendi tu la partenza? sì okay. zia Claudia ciao cosa vi sta raccontando? le istruzioni per i a me non sono vicini Anastasia? Ciao. Ciao! Io non so messo il finestrino, meno non cado in acqua, ah. che No, ma speriamo che nessuno no, cada in acqua. Se il eh. finestrino va qua, guardate. Sì. Viene tipo uno scivolo, eh, dove sì? due persone possono andare in acqua. Eh, quelle fortunate. E poi, o se no anche tre. Uh -huh. e, e, e poi c'è un salvagente Sì, sì che amore, ma non succederà. Non, non, non, non succederà, sì, non succederà sì, sicuramente. Intanto io poi non sono le finestrine. Sì. Speriamo che sia per l'uscita. <ride> va bene ma che, che, con chi sei seduta tu Annie? mi dici chi sono queste persone eh? la zia Claudia e eh? l'agile eh. rimuovetelo dal contenitore e infilatelo dalla testa passate i lasci attorno alla testa Fissate e tirate Decolare. la fibbia per regolare quando quando quando scende, parte, non gonfiate scende, il botto dentro l'aereo non ti piace Una volta all'esterno, gonfiatelo sì. tirando la mano. A me tantissimo. E eh, ora ragazzi non si piace confi, decollare? A me tantissimo. Gonfiato, è tantissimo. gonfiato, il momento di appello del vino. E ragazzi siete con dolci e salati. È stato, stato bellissimo come sempre, per me pagare solo per la carta di Per credito, Vanessa debito, un pochino meno. meno. Ragazzi, aperitivo fatto sull'aereo, visto che oggi comunque non abbiamo pranzato. Vanessina ha mangiato una box con dentro degli snack, anche Anastasia, vero amore? Abbiamo trovato questo aeroplanino simpaticissimo nel, nel, nella box. Dai Vane, che tra poco si atterra e finalmente siamo a Palermo, ok? Ciao, finalmente Vane, no velo, non mi sono mai Vuoi dormire? No, no, andiamo da noi a Misturian. Andiamo... andiamo a mangiare stasera, ma prima che arriviamo noi? Ma con tutte le zie, giusto? Amore, stiamo atterrando, stiamo atterrando, eh? Stiamo scendendo, le orecchie si stanno tappando e tra mezz'ora. Facciamo vedere la splendida Palermo e poi facciamo il tour della nostra cameretta, ok? Sì! Eh sì, eh? Sì. Della nostra stanza! Della cioè. È Eh, non lo so, amore! È tipo il salotto nostro! È tipo? Il salotto di casa novella? Sì! Il nostro salotto è molto grande, spero di sì! Lo vedremo insieme ai nostri fan per la prima volta, va bene? È solo un hotel! Eh? È solo un hotel, alla fine, no? È un hotel, ma è un ottimo hotel! Eh, sì, perché stiamo scendendo e le orecchie si stanno tappando, dai. Siamo arrivati. Yes. Ma Adesso, mamma, siamo in aeroporto a Palermo e c'è una navetta. Dobbiamo aspettare la valigia, poi c'è una navetta che ci porta in hotel. No, ah, subito in subito, subito, subito, eh, certo, dobbiamo lasciare le valigie, poi usciamo. Ok, ciao, Ani, buon pomeriggio. Amore, stiamo atterrando, sei contenta? Eh, tra poco siamo a Palermo, ok? Poi facciamo vedere il tour della nostra camera, va bene? la camera in cui alloggeremo è nell'hotel a Palermo va bene? no, c'è una navetta che ci viene a prendere in aeroporto e ci porta È una navetta un pulmino che ci porta in hotel Vedi se si adesso che sbagliamo la navetta? no amore, non sbagliamo perché c'è il cognome della zia e anche il tuo ok? ciao siamo atterrati, siamo nei bagni dell'aeroporto, un lavaggio di mani, igienizzante e si va a ritirare la valigia e poi finalmente in hotel siamo curiosissime di vedere la stanza dell'hotel si sì, te lo prendo io uh -huh. si sì, amore non ci arrivi really. amore com'è la tua prima impressione qui a Palermo? Bello. bella vero? bella poi il profumo che c'è in queste strade no, mi ricorda di, di arancino di arancino sì di fritto adesso appena troviamo una rosticeria assaggiamo qualcosa anche perché siamo veramente affamate giusto yeah. perché noi non abbiamo pranzato oggi abbiamo mangiato un panino in aeroporto tu stavi mangiando due patatine poi ci hanno fatto andare via perché si pensava che stavamo perdendo il volo e Invece non era il nostro Vabbè ma questa è un'altra storia E niente adesso aspettiamo che scendano anche i nonni e andiamo a farci una bella passeggiata comunque, Quando rientriamo stasera eh, facciamo il tour della camera però okay. eh Ma comunque adesso ho visto Sai quando ti arriva Prime? Amazon Prime eh. Il camion è diverso Questo era blu grande ah, sì? Con la scritta Prime E la, la, la Ah la sì. Fraccia. No, non Amazon Prime. Noi ce l'abbiamo bianco con Amazon Prime e la freccia sopra. lui ce l'ha di fianco e Prime, è Ed è blu il colore. Eh, sì. Blu azzurro, blu, blu scuro. So. Sì, Poi blu, se ne scuro, vedi uno però... me lo fai vedere, ok? Era lì, Ah. Ok. Allora Vanessa, siamo finalmente tornati in stanza. Ma devo cercarci posso metterla. E Fottate Che cosa? Che bello! Ma mi fate vedere questa stanza! Eh? Allora, qui ci sono... che devo il tè caldo! Ti stai preparando il tè caldo? Brava amore, fallo, fallo! Allora, questa è la nostra camera, guardate che bella, quanto è elegante! Ma vuoi il tè caldo? Eh, ma sì, tu fai... Ma vuoi il tè caldo? Lo vuoi il tè caldo? L'hai accesa amore? L'hai fatto così, giusto? Sì, brava, adesso che? Probabilmente sì. Vi fai vedere la stanza? Ok, aspetta. Allora. Qua? Sì. Guardate ragazzi, qui iniziamo letto. Iniziamo letto. frigo? qui Qui c'è il frigo. E cosa abbiamo si dentro? Dell'acqua. Ok. E eh, qua abbiamo la nostra bella porta. Sì. E poi qui abbiamo il contatore. Ecco. Poi qua abbiamo il nostro armadio. Il nostro e armadio. È ragazzi, sì, abbiamo parte, appeso no? i vostri eh? vestitini per il matrimonio e questo è il mio, esatto, bellissimo Poi a questo bel lettone E poi ah, qui abbiamo mio. due lettini stupendi noi, Oggi ma io qui, domani, domani io qui e lei qui okay. E domani eh, dormiamo tutti insieme lì e l'altro giorno svento due qui Ah sì, insieme nello stesso letto? Sì. Ah, ok E poi dormiamo una a capo qui e, Ok, ok E poi dopo, no, poi io. no, poi ricominciamo che io dopo tutto a... Va bene Quanto il te, amore? vediamo mm, che brava okay. ok va bene così si sì, va benissimo poi anche tu giusto un goccino dai anche per me ma lì un... l'hai già aperto ah, anche un goccino <coughs> Anch ci sono. e tu stai mettendo il sì, succiarino no papà non lo vuole io sì, lo voglio ah, okay. io sì. allora mamma quello zucchero no io no perfetto. brava Ciao, toccati. Ciao amore, mi fai vedere il bagnetto che non l'abbiamo ancora visto? Mamma mia che bello! Infatti io domani che un ho il bagnetto Wow, guardate che vasca mega galattica che c'è! Bellissimo! qui c'è la finestra, è chiusa la finestra, le tende blu stupende e poi questo lavandino fantastico guardate il sapone piccolino sapone piccolino guardate il dispenser del sapone poi abbiamo portato i nostri spazzolini elettrici poi ragazzi vedete ci sono le cuffie ci sono le cuffie per non bagnarsi i capelli guardate lì puoi mettere l'acqua il docino, amore e qua abbiamo il bidet e quello è un altro dispenser con il sapone per lavarsi se fai la doccia. Che doccia! Eh sì, è tutto fantastico. Contiene un po' di tutto. Eh sì, è già. No, Vabbè. Mm -hmm. Guardate un tipo quella cazzigienica marron, marron. marrone marrone sì, marrone marrone va bene grazie mi piace vedere proprio fuori dalla finestra perché c'è una casa dove bella ok sono... grazie amore è un pochino caldo eh è bollente sì <ride> effettivamente sì. è molto caldo sì, ok ragazzi beviamo il tè e poi diamo la buonanotte va bene? Anni mm -hmm. cosa stai facendo? Guardando due cose su Instagram. Guarda, vale, vado un attimo in bagno, poi speri il telefono che devo andare, ok? Va bene. Cosa stai facendo? Eh, sto mettendo il portafoglio della mamma nella cassetta. cosa fai? Ho messo il portafoglio tuo di papà nel, nella cassaforte ah brava! Ottima idea! E hai inserito il codice, vero? Come codice? Come vuole il codice? Allora, per eh, poter riaprire la cassaforte ci vuole un codice. Quindi tu prima di inserire il portafoglio avresti dovuto memorizzare un codice che serve poi per riaprirla. Lo hai fatto? No, era già aperta. Ma Anastasia, per caso tu avevi. Inserito un codice prima di Vanessa? No! Allora, ragazzi, siamo rimasti senza portafogli, sia mio che quello di papà, senza carte di credito e senza soldi, perché adesso la cassaforte non si può più aprire, siamo rovinati! Allora, non dite niente a papà, perché se lo sa, si arrabbia tantissimo e ci roviniamo questi giorni in vacanza. Adesso provo a sentire la reception, se mi possono aiutare. Anastasia? Tu sei sicura, vero? Sì. Benissimo. Brutta risposta, però va bene. Chiamerò la reception, vedo se mi possono aiutare loro. Sì, salve. Mm, ho un problema. Sono stati inseriti nella cassaforte dei portafogli, però, dalle bambine. E non avevano messo il codice prima e quindi non siamo in grado di riaprirli. È possibile riuscire ad aprire comunque la cassaforte in qualche modo? Non mi può proprio aiutare. Ok, va bene. A domani, grazie. Cosa no. ha detto? Ha detto di sera? No. Cosa Ha detto che fino a domani sera non è possibile riuscire a eh, risolvere il problema perché manca il tecnico delle casseporti. E quindi siamo rovinate. Adesso, chi di voi ha il coraggio di dire a papà quando... Io vado a Vanessa... Anastasia, eh? lo fai tu? Anastasia, glielo dici tu a papà, vero? No. Eh, glielo devo dire io, quindi? Sì. Sì. Ok, va bene Allora ragazzi, eh, questo, video, questo video finisce qui Mamma Romina probabilmente da oggi in poi non potrà più fare video Non so nemmeno se riusciremo a ritornare a casa Perché siamo senza documenti, senza soldi e senza carte di credito Grazie a Vanessa e ad Anastasia Quindi il video finisce qui Se il video vi è piaciuto eh, iscrivetevi al canale canale